Ci tornate in diretta con il nostro Fed Talks, andiamo a vedere naturalmente tutto quello che succede in questa riunione importante della Federal Reserve. Tra poco, dunque, sono le 20:24, alle 20:30 puntuale. Eh, parlerà Jerome Powell rialzo di 25 punti base come nelle attese eh, Wall Street. Eh, diciamo che gli indici principali, gli stili di Wall Street, non rispondono in modo netto alla decisione della Fed di aumentare il tasso di riferimento di 25 punti base. Si muovono sempre in eh, territorio negativo. Il Nasdaq è salito sopra la parità più 0,06. Ma insomma, sono lì lì. Eh, stanno, si stanno muovendo intorno alla linea di parità. Intanto, il saluto, Jean Ergas. Eh, che è con me da adesso fino a tutta la conferenza del, di Jerome Powell Gian, come sempre ti ringrazio per la disponibilità e la collaborazione Prego, un grandissimo piacere, un grandissimo piacere. Grazie. Grazie Allora Gian, 25 punti base ti aspettavi questo o pensavi barra speravi qualcosa di diverso? No, io mi aspettavo esattamente questo però non avevo assolutamente scuso che potessero fare anche 50% perché chiaramente il mercato del lavoro rimane estremamente teso negli Stati Uniti, questo è il punto chiave, ossia questa è una Fed Reserve che non fa il pricing al margine come microeconomia 1, fa il pricing su un valore assoluto, A poi chiaramente cioè, prima del mercato del lavoro abbiamo visto questa mattina i joltz, i posti disponibili sono saliti, non sono scesi, 400 punti base di aumento tassi, ci sono più posti disponibili oggi di quanto non ci fossero diciamo, quasi un anno fa, questo è veramente molto significativo e riflette anche le preoccupazioni da parte della Fed, che ci possa essere ancora insomma, una certa spinta inflattiva che deriva insomma, da questo mercato del lavoro che è un po' bislacco, ricordiamoci l'employment cost index è di meno, però è sempre aumentato dell'1%, noi abbiamo anche scritto questa mattina questo 0,1% sotto il forecast se no, dal punto di vista statistico non significa assolutamente nulla, questo rumore non è segnale, questo c'è cioè una Fed che rimane abbastanza agguerrita, cioè che sta facendo il gioco lungo. C'è cioè una Fed che non guarda al dato del minuto, del momento, ma guarda anche sul lungo termine perché il loro compito non è di arrivare a un certo punto inflazione e che a questo punto inflazione venga mantenuto e che si creino le premesse per ciò e questo è estremamente importante. Abbiamo visto il comunicato, stanno ancora parlando di questa crescita dei jobs che è robusta, questo sì. è molto importante È la parola che noi sempre abbiamo in cui siamo sempre soffermati però dicono ongoing, ossia Continuati aumenti, dei, continuo aumento dei tassi, il che vuol dire che la prossima volta aumenteranno ancora. Esatto. L'unica differenza è, questo avevamo previsto. Io ho detto, qua c'è una Fed Bud Spencer che spacca tutto. Questi non si fermano davanti a nulla, secondo me. Ossia, e poi c'era anche un altro riferimento che dicono di extent, ossia fin dove possiamo arrivare. Con l'aumento dei tassi e non solamente il ritmo col quale ci arriveremo, o se il ritmo dei, diciamo, di tempo che loro vorrebbero stabilire. Dunque, questo è un comunicato, io non dico falchissimo, però molto chiaro. Lui è un uomo molto onesto, loro sono onesti. Secondo me, loro dicono: Guardate, questa è la situazione: c'è certo un'inflazione che è ripermaneata sebbene sia un po' moderata. La fonte dell'inflazione si sta spostando dall'estero tutti questi terribili drammi con l'Ucraina e le catene di rifornimento è diventata come abbiamo sempre detto noi anche sul vostro eccellente programma l'inflazione in America è USA su USA, questo è un problema domestico, questo non è un problema importato, qui c'è l'asse che si sposta sulla catena di valore dalla produzione, ossia guai per esempio, ci furono quei semiconduttori del settore dell'auto, si sta spostando ai servizi e si sta spostando anche le spinte salariali, dunque questa è okay. la situazione con loro devono combattere, noi riteniamo che ci saranno ancora, diciamo, ancora molte domande che verranno fuori diciamo, nel... Nella conferenza stampa, che è la cosa molto più importante. La prima sarà se, che, che Pao, se la sua politica è restrittiva, non restrittiva, sufficientemente restrittiva, a tutte le nuance e le diciamo così, tutti gli accorgimenti che vuole dare a questa domanda, fin dove pensano di arrivare. Ecco, quando ci ciclo? sarà la pausa, Gian stavamo valutando Qua, anche questo. Okay quando ci sarà la pausa e se sono più vicini alla fine, sono avvenuti sul cammino di loro vita, guarda, guarda divina commedia questa strafola, il sapigno. Citazione Celsa stasera, bravissimo. Grazie, no, io l'ho fatto, ho fatto anch'io la squadra all'obbligo. E poi chiaramente anche il terminal rate, se questi saranno sopra o sotto, se lui crede, che ci saranno le revisioni di questo tasso finale che poi nessuno sa cosa sia. Ancora il 5%? 4. Sicuramente lui ci ha dato già una grossa hint. Guardate, ragazzi, ci saranno altri aumenti. Dunque, a quanto siamo stasera? 4,50 tops, 4,75? Siamo 4,75. Andremo oltre i 4,75. Ecco. Di, eh. di quanto è un aumento? 25 minimo? Siamo a 5. Certo. Gian, tra poco capiremo appunto cosa succederà nel cammino di nostra vita e nostra perché dall'America mm. poi dipendono tante situazioni mm. anche che riguardano noi, ma è una mia impressione o nel comunicato in questo caso la Fed ha insistito particolarmente su un ritorno nel minor tempo possibile all'obiettivo del 2% dell'inflazione. Lo sì. ripete più volte, mi sembra più evidente questa volontà e, e quindi come dici tu, non è forse un comunicato falchissimo? però insomma molto determinato no questo è molto determinato è abbastanza palco questo non è un comunicato da moderati questo non è un, moderato, è un comunicato dal religionismo questo è un comunicato che poi dice guardate io l'avevo detto e adesso lo faccio Qui vogliamo arrivare al 2%, a costi qualche costi. Chiaramente, secondo loro non hanno paura della recessione, vedono un mercato del lavoro estremamente forte. Il mercato del lavoro gli agisce come cuscinetto, o se dovessero poi sbagliare e cedere nell'alzare i tassi. La cosa più importante negli Stati Uniti non è il GDP, ma sono i posti di lavoro, come dice una volta qui non conosco la differenza molti tra il GDP e lo so gli occhi, però sanno perfettamente cosa vuol dire non avere la busta paga. Ossia, e questo è il discorso di Paolo, è estremamente semplice. E beh, a vedere anche domande anche sul soft landing su questo atterraggio mortico lui crede che sia possibile o non sia possibile lo vuole definire per cortesia signor Paolo cos'è il soft landing ecco capito. il signor Paolo sta è... entrando è entrato nella è tutto sala lì, esatto. ecco Gian, andiamo a sentire così poi dopo lo commentiamo insieme ok Siamo molto impegnati nel arrivare al 2%. L'anno passato hanno preso delle misure molto decise. Abbiamo, abbiamo fatto molto terreno, però in pieno impatto non si sente. Abbiamo ancora del lavoro da fare. La stabilità di prezzo è la stipendia della Federal Reserve e costituisce l'asse dell'economia. Senza la stabilità di prezzi. Allora, senza abitare dei prezzi, nessun mercato del lavoro stabile. Oggi è aumentato 25. Allora, parola molto interessante, ongoing. ongoing. Allo, nel tempo tornare al 2%. Allora, questo è molto importante, questa è la vendita di bonds. Allora, molto importante, restricted per molto tempo. Molto importante, qui non finisce oggi. Se, allora l'economia USA era rallentata l'anno scorso. Adesso c'è ancora crescita modesta. Questo trimestre, la spesa dei consumatori aumenta moderatamente riflettendo impatto politica monetaria. Allora qui ci sono i tassi dei mutui che salgono e l'attività edilizia rallenta. Allora sembra anche un impatto sull'investimento in via capitale. Costante il rallentamento, tasso di circolazione minimo 50 anni. E' anche molto importante crescita salari più. Molto importante crescita robusta posti di lavoro. Molto importante. Allora, nonostante che il ritmo degli aumenti posti, però il mercato del lavoro continua a essere sbilanciato, la domanda del lavoro eccede. La disponibilità di lavoratori e la forza, il tasso di partecipazione forza forza lavoro non cambia. L'inflazione, well questo è molto importante, enfatizza molto alta. PC l'anno scorso è 5. Allora, il Core PC che è quello 1, è 4,4 che è più del doppio del target però c'è un benvenuto o ridu riduzione un aumento allora, abbiamo bisogno di ancora evidenza per vedere che l'inflazione veramente scenda nonostante l'effrazione elevato però questo è importante le attese inflattive rimangono ben ancorate. Okay. non possiamo rilassarci Sebbene sia moderata l'inflazione, rimane troppo alto. Allora, più continua l'inflazione e più aumentano le attese inflattive. Allora, loro hanno il mandato, massimo impiego e prezzi stabili. Allora, l'inflazione è un partello pesante. Perché impone un grosso peso più per i meno ambienti. Allora siamo molto attenti ai rischi entrambi i lati del nostro mandato. E strongly, fortemente impegnati a arrivare al 2%, 25 punti base, siamo a a tre quarti. E continuiamo a ridurre la dimensione 20 del nostro bilancio. Tornando a 450 punti di base, molto importante, ci saranno ulteriori aumenti per essere restrittivi al punto di arrivare al 2%. Vediamo, vogliamo l'impatto sulla domanda, sui settori più sensibili. L'inizio però non ha ancora avuto il pieno impatto. Allora anche l'impatto differito. E allora noi continuiamo a ridurre il ritmo degli aumenti. Allora dando un passo minore ci permetterà di meglio valutare il progresso dell'economia. Continueremo riunione per riunione, guardando tutti i dati e guardando anche le prospettive per l'inflazione dell'economia. Allora abbiamo preso anche misure decise per ridurre la domanda, per equilibrare con l'offerta. To keep term well allora arrivare al 2 e ridurre e mantenere stabili le transizioni inflattive. allora questo, questo necessiterà più bassa crescita allora ci vuole la dei prezzi per l'impiego massimo e la spesa dei prezzi e il mercato del lavoro Molto importante, non bisogna allentare la morsa prematuramente. Per concludere, capiamo che le nostre azioni impattano le comunità. Avremo tutto necessario per i nostri obiettivi. Adesso le domande. Associated Press, uh, thank you for doing this. Uh as you know, financial conditions have loosened since the fall with bond yields falling uh which has also brought down mortgage rates uh and the stock market posted a solid gain in January. Does that make your job of combating inflation harder and could you see lifting rates higher than you otherwise allora, questo è un punto importante, dice che le condizioni finanziarie si sono allentate. Per esempio, la borsa e i tassi mutui che scendono. Borsa sale e tassi mutui. Molto importante è che le condizioni finanziarie continuino a riflettere la nostra politica. C'è stato un'esperienza non guardiamo solamente il termine, ma su un cambiamento sostenuto. Molto importante, non siamo al punto sufficientemente restrittivo. Qui è la prima domanda. Più tassi, più tassi. Guarderemo anche i diciamo, mercati finanziari e anche altri fattori. Ciao Chair Powell, grazie per prendere le nostre domande. Rachel Siegel, di The Washington Post. L'ultimo trimestre abbiamo visto una decelerazione nei prezzi e nel consumo. Allora, di quanto deve salire il tasso di disoccupazione per arrivare al tasso target? Buona cosa? Disinflazione? Cioè, molto positivo, disinflazione, ma mercato lavoro non più debole. A questo processo siamo ancora in una fase preliminare. Adesso nel settore dei beni, i prezzi scendono perché sono le catene di rifornimento e la domanda si spinge e si sposta sui servizi. Nel settore dell'edilizia, aspettiamo, ci attendiamo che l'inflazione continui a salire, però scenderà quando ci sono nuovi contratti d'affitto. Allora, abbiamo avuto il discorso che servizi non edili e lì c'è l'inflazione. Finora abbiamo visto progresso senza un debbonimento del mercato del lavoro. Ma dove andrà il tasso di disoccupazione? Allora, alla riunione di marzo faremo nuove previsioni. Stiamo vedendo che il processo disinflattivo sta procedendo, sta iniziando. Allora, noi aggiorneremo a marzo queste previsioni sotto disoccupazione. You allora, and lei ha detto che le disponibilità effettivamente i posti di lavoro sarebbero scese e avrebbe ridotto l'inflazione. Abbiamo visto il contrario. Lei crede che i Jones siano un dato importante? Lei ha ragione sui dati. Abbiamo visto, abbiamo visto le paghe orarie, però chiaramente il livello è sempre elevato. I shows sono stati molto volatili, queste sono le disponibilità, ma io credo che sia un indicatore importante. L'indice 1,9. I posti per ogni disoccupato. So, so, right, uh, è un indicatore, so, però so, vediamo so, gli stipendi so, high, che scendono, l'aumento so, degli so, stipendi. Um, and, però vediamo ancora you know, forte so, creazione so, posti e so, i quiz so, che so, sono so, quelli so, che so, lasciano so, il lavoro so, volontariamente so, a livello so, elevato. So, ma questo so, mercato del so, lavoro, come so, noi abbiamo sempre so, detto, so, è estremamente forte. Visti Colby Smith with the Financial Times. Uh, the the meeting, the trajectory... Visti i dati economici da dicembre Esatto, Quest... questa è il tasso terminale. So la migliore previsione livello finale e noi abbiamo detto tra 5 e 5 e un quarto. Noi aggiorneremo marzo, non ne abbiamo aggiornati oggi. Gian, Però allora, diciamo... sì, termina, termina la frase di Paolo e poi arrivo da te. Sì, sì, sì, perché lui dice che ci vorranno ancora altri aumenti di tassi. Abbiamo fatto un certo percorso, Facciamo c'è ancora del lavoro da fare, Abbiamo ancora preso una decisione dove sarà, ma guarderemo i dati molto attentamente. Adesso è marzo. Allora, molto importante: potrebbe essere più alto di quello che abbiamo scritto finora. E se fosse necessario, li aumenteremo oltre l'indicazione di dicembre. Questo è importantissimo. Bene. e lei qual è il rischio l'equilibrio del rischio tra andare sopra quel dato di dicembre e sotto allora molto difficile il vero rischio è fare troppo poco e abbiamo, non abbiamo fatto abbastanza non abbiamo finito il lavoro e non abbiamo a questo punto questa paura delle tese infattive che potrebbero aumentare non abbiamo desiderio di stringere troppo se sentiamo che abbiamo fatto troppo possiamo anche prendere le misure in questa situazione troviamo un'infrazione più alta di tutti i 40 anni il lavoro non è stato terminato, bravo Gian 56%. scusami sì, scusami, ti, guarda un flash perché adesso mh, è molto, sì. è molto mh, diciamo che non le stiamo andando a dire Paolo in questa conferenza allora eh, non avevo torto perché già nel comunicato si leggeva questa volontà di insistere sul fatto che il lavoro non fosse terminato lo sta ripetendo continuamente sì, lo sta ripetendo continuamente, dicendo che il lavoro non è terminato. Che loro, se necessario, potrebbero aumentare i tassi sopra questo 5 e un quarto e dunque loro decideranno riunione per riunione. Allora è prematuro dichiarare la vittoria, esattamente quello che abbiamo detto. Sì, sì, ha detto non possiamo rilassarci, Io mi sono appuntata un po' di esatto. frasi, frasi clou, diciamo così, esatto. non bisogna eh, sì, sì. allentare la morsa, cioè, insomma, eh, ha usato tante espressioni per continuare a dire che praticamente eh, non bisogna, ecco, mh, i mercati hanno iniziato l'anno in modo ottimista, ma insomma non bisogna essere troppo ottimisti dai risultati che si stanno raggiungendo, o meglio… Eh, sì, guardare con positività al fatto che in qualche modo la situazione sta cambiando, però insomma c'è ancora molta strada da percorrere. Moltissima strada da percorrere e loro hanno paura di fare troppo poco e non di fare troppo. Estremamente semplice. Esatto. Adesso vediamo se il mercato ci crede o no. Loro dicono che il rischio dunque è che loro potrebbero andare sopra il 5,4%. Sì, è molto importante, il vero è rischio molto è fare importante. troppo poco, ha detto. Guarda, ci sono tante, esatto. tante frasi che ci porteremo appresso anche i prossimi giorni. Non siamo al punto sufficientemente restrittivo, cioè come dire, non, esatto. siamo, non siamo ancora stati troppo falco. No? Eh, dobbiamo, dobbiamo... No. E poi marzo a questo punto sarà il mese centrale, perché ha detto a marzo con le nuove previsioni capiremo un po' se effettivamente esatto. e, e se, quanta strada dobbiamo ancora percorrere. Eh, esatto e poi faremo tutto il necessario per i nostri obiettivi quindi anche questo lascia intendere che non si fermeranno di fronte a nulla insomma bisogna arrivare al 2% esatto. Eh, se, ehm, adesso poi tu stai ascoltando meglio anche le sfumature del suo discorso mi sembra sì. molto molto molto deciso cioè, lo, lo è sempre Powell ma mi sembra ancora di più vero Jeanne? Ma io lo vedo estremamente deciso. Lo vedo che lui riconosce che ci siano stati dei progressi, mm. però dice che c'è ancora molta strada da fare. 56% dell'economia effettivamente, che non è il settore edile, sono i servizi. Lì ci sono le spinte inflattive. E lui dice chiaramente bisogna andare avanti. Ma il punto più importante è lui e lui dice che bisogna continuare sì. a dare i tasso adesso ti faccio, ti faccio continuare a ascoltare Powell così lo sentiamo anche noi c'è un amico barra amica non so perché è un nickname che non individuo ma insomma poco importa scrive i mercati non sembrano credere molto a Powell non so da che punto di vista lo di eh, ecco. però ti lascio dire intanto i listini diciamo i, i listini americani eh, l'S&P 500 e il Nasdaq sono sopra la parità sono diventati verdi mentre invece rimane sotto la parità il Dow Jones eh, sei d'accordo con quello che scrive? Insomma, non che sembrano credere a Powell? Ma io credo che il problema è questo, che non ho mai creduto al Powell e poi hanno sempre avuto torto. <ride> ok. Ha sempre avuto torto. Qui, so, qui è un anno che hanno torto, un anno che ci dicono che non aumenterà i tassi, ha fatto 450 punti di base, non smetterà il QE, ha smesso il QE, non comincerà il QT, non ha, ha iniziato il QT. Dunque, qui veramente è una situazione estremamente complessa. Ossia, secondo me, questo è un, è un mercato, è un pale. E' Powell che dice: effettivamente, guardate, non abbiamo ancora abbastanza l'evidenza per essere convinti che l'inflazione stia veramente andando verso il nostro bersaglio. Certo, certo. Allora, torniamo a sentire Powell, seguiamo ancora un po' la conferenza, cioè le domande Io dei no. giornalisti. Perché avete ancora perché, perché, lei, perché lei po' of... di che, po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un di allora stiamo parlando di ancora di due aumenti a livello appropriato, perché c'è ancora un'inflazione forte. Le tre cose inflazione. Non vediamo una politica monetaria che impatta settore servizi non edili, ma non sappiamo se siamo vicino a quel livello, tutta incertezza. Allora, la politica è restrittiva, ma non sufficientemente restrittiva, allora, ma non siamo ancora arrivati al punto di capire se è sufficientemente restrittiva. E guardiamo chiaramente l'economia e l'inflazione e vediamo il, processo, il progresso di questo processo disinflattivo. Avete discusso le condizioni per una pausa? Allora, gli appunti usciranno tra tre settimane, abbiamo passato molto tempo parlando del percorso andando avanti. Allora, gran parte della discussione è il sentiero andando avanti, ma non vuoi dare i dettagli. Allora, la questione del tetto sul debito. Allora, se poi chiaramente ci dovesse essere questa catastrofe del, de del titolo del debito, continuate a eseguire pagamenti? So you're really about... O guarderete tutte le restrizioni legali? Yes, okay. so I, I c'è feel like strada non andare avanti, bisogna innalzare il tetto del debito. E qualsiasi that sarebbe molto rischiosa. e nessuno deve proteggere l'economia allora, rapporti con il tesoro, siamo loro agente fiscale, tutti i paying Allora, questo è il lavoro del congresso, innalzare il tetto debito. Noi eseguiamo. Gina Grazie allora, per Mi chiedo se c'è stata una discussione oggi sulla possibilità di, di, di fare una pausa. e di se questo c'è recentemente, uno dei governatori, ex governatore, ha detto che è una possibilità? Allora, il comitato non ha visto questo il momento di fare una pausa? E continuiamo a dire che ci saranno ancora continui aumenti delle tasse per arrivare a una politica monetaria sufficientemente restrittiva. Questo è il giudizio molto importante. Mese di marzo nuove previsioni e guarderemo i dati mentre arrivano. Okay. E potrebbe avere delle pause, cioè state pause entro riunioni? No, questa non è una possibilità in dettaglio che stiamo esplorando. Prima facevamo ogni altra riunione 25, e ciò era considerato rapido. Dopo la pausa, ma questo non è qualcosa che. Allora, vediamo come l'ha ha la Banca Centrale del Canada. Hanno detto che loro erano pronti ad aumentare i tassi, dove hanno fatto una pausa, ma non è? Lo stiamo discutendo. Steve Leesman, CNBC. Mr. Chairman, um, the SEA reported the uh, PCE inflation rate in 2023 at 3,1%. Mentre the three month annual PCE is 2,1%, and you've achieved this uh, without going to your 5,1% allora l'SIP che sono i dot plot è 3,1 però l'attuale è il 2,1. allora voi siete arrivati senza arrivare al 5% allora, allora la vostra interpretazione della dinamica inflattiva è sbagliata? E poi potreste arrivare al vostro obiettivo senza questi aumenti? Allora, forse il fattore driver non sono i salari, dice Leo Brynard. Dunque, prima di vedere tutta l'analisi della Fed, previsioni? Se guardiamo misure molto brevi, tre mesi core PC, abbastanza basse queste stime ma questo è perché c'è l'impatto dei beni. Quindi, ma loro credono che questi ribassi sui beni saranno transitori e loro ci potrebbe essere adesso un altro aumento dei beni. Allora molte previsioni dicono che il Core PC potrebbe arrivare al 4%, che vuol dire che c'è ancora lavoro da fare. C'è ancora lavoro da fare. Riten Facciamo l'ipotesi che l'inflazione scenda molto più velocemente, questo è possibile? E questo è il core, questi sono servizi non edilizi, sono sei settori. Allora, 5, allora il 56 per cento di questo sub settore sono sensibili al rallentamento dell'economia. ma per esempio il servizio finanziario non è impattato al mercato lavoro portiamo i ristor ristoranti, lavoro, banche, banche chiaramente il prezzo del cibo. Allora, ci sono molte cose all'interno di questo mix del settore dei servizi non edile che spingono l'inflazione. Allora, non arriveremo, arriveremo al 2% sostenibile in questo settore senza un migliore equilibrio nel mercato del lavoro. Ma non sappiamo quello che significa in termini di tasso di disoccupazione Ma nel settore dei beni abbiamo una discesa dell'inflazione senza un indipendimento del mercato lavoro molto importante allora lui, lui dice che c'è importantissimo allora possiamo arrivare al 2% senza un grosso declino Economico e aumento di disoccupazione. Questa è la domanda sul soft landing. Allora, abbiamo avuto prima combinazione forte domanda e restrizioni sull'offerta. Adesso vediamo l'inflazione bene che scende. E lo, noi crediamo che ci possano essere dei progressi anche su strutture e servizi non edili, ma non vediamo l'indoblimento sul mercato del lavoro, tutto lì. Questo non è come gli altri cicli economici. Allora ci vorrà più rallentamento di quello che non ci si aspetta per arrivare al 2%. Ma noi, la sua opinione è che si può arrivare al 2% senza grosso rallentamento o contrazione o aumento disoccupazione, dice c'è una possibilità. Non tutti la credono così, vedono così. Dunque, questa è la domanda, recessione o non recessione, disoccupazione. Gian, eh, mi inserisco un istante, anche se è difficile interrompere oggi perché davvero non allenta proprio di, di un passo. Mi sembra. Prego. Eh, prego. Allora, mi, è molto loquace stasera, Paolo. Io lo, lo, adesso interpreto sì. anche un po' il suo, il suo modo il suo approccio perché è importante. Come se. Se stesse dando l'idea, è vero, sta ribadendo che la strada è ancora lunga e bisogna fare ancora tante cose, però come se fosse, non so se sei della mia stessa opinione, forte dei risultati ottenuti fino a oggi, la noti questa cosa? Ma io credo che lui dice in alcuni settori è venuto risultati, in altri settori non ci sono risultati. Quindi bisogna forse, continuare. Sì. Bisogna continuare, forse siamo vicini a questo risultato anche in, nei settori finora non impattati. Lui dice... Lui dice per esempio che la crescita continuerà ma a un passo moderato, dunque lui dice abbiamo fatto dei progressi, non ci siamo ancora, non esultate, faremo quello che dobbiamo fare e ritorneremo al 2% e non si tratta su questo 2% non trattabili, non siamo a porta portese, possiamo mm -hmm. tante parole. Però, dunque, esatto. Prego, no, no, ha anche detto prego. possiamo arrivare, e sto seguendo quello che stai dicendo tu, possiamo arrivare al 2% senza un eccessivo declino economico, questo è, è molto molto importante. Sì. sì, Lui dice non tutti la vedono così, però mm. io la penso che sia possibile, dunque lui forse è una minoranza e possiamo farlo anche senza un grosso aumento della disoccupazione, però questo signore non ci sta dando i numeri, cosa vuol dire? Lui non ha definito una recessione non ha definito una contrazione forte non ha definito per esempio un significativo aumento un grosso aumento della preoccupazione andremo al 5, al 6 in altre recessioni o contrazioni rallentamenti, qui siamo arrivati anche fino all'8, 9 Ossia, per cui quest'uomo è ancora estremamente vago però dice che guarda forse qui ce la caviamo forse qui in qualche modo ci arrangeremo però ci sarà sicuramente una crescita Moderata, lui vede crescita moderata nell'economia americana quest'anno. Mm, ti aspettavi più numeri, quindi tu, Gian, più riferimenti oh, io pratici? Io mi aspettavo dei pratici numeri. Lui continua a dire: Volete i numeri? Aspettate a marzo. Marzo, questo mese di marzo, da questo punto, attenderemo tutti con. Con, con particolare interesse. Peraltro ha citato l'indice PCE che anche tu hai nominato, che ricordiamo è l'indice di riferimento della Fed, che ha, polo, sì. esatto, esatto, e ha particolarmente colpito proprio in questo periodo la flessione dell'inflazione analizzando questo indice. È calato nel corso del, trimestre, sì, del quarto trimestre del 2022. Per quattro... eh, certo, sì, sì. Alto. certo. certo. Lui, e lui lo dice, dice che certi settori non sono stati impattati. No, no, assolutamente, sta facendo diciamo, un, anche un'analisi di quali settori hanno reagito sì, meglio sì, sì, sì, sì, e sì, quelli sì. che hanno reagito non, non in modo ottimale. Allora, sono le 21.03, torniamo a ascoltare Powell, credo sì, che andrà avanti ancora un pochino, ma insomma eh, sentiamo sì, sì, sì. un po', le cose fondamentali sono già emerse, poi facciamo un riassunto, però sentiamo mm. cosa gli stanno chiedendo. sì, sì, sì. sì. spesso allora, ancora a livelli sopra pandemia. Allora, man mano che riceviamo i dati, riformuleremo la nostra previsione. Il nostro lavoro è ritornare alla stabilità dei prezzi a 2%. Um, noi uh, you know, so dobbiamo arrivare al nostro risultato. Will, you know, resolved, strongly resolved, fortemente determinati a completare il nostro compito. Perché noi vogliamo sopportare e le attività economiche e beneficiare il pubblico. Grazie, Grazie, le Quindi abbiamo Abbiamo uh, like, avuto in in solida growth. crescita uh, a posti, to to allora lui dice: finora è stato molto facile andare da 1,1 al 6% su CPI. Adesso arriva la parte difficile, non solo duro. Noi ci aspettavamo che scendesse l'inflazione Beni un anno fa, non è successo, adesso sta scendendo, però non possiamo fare, non è un tradizionale ciclo economico. quindi che la Inflation certezza just è appropriata. È molto più difficile prevedere l'inflazione. Saremo cauti. a Siamo nelle prime fasi della disinflazione. Ma allora però, sì, bene, ci vorrà del tempo affinché questa disinflazione si propaghi attraverso l'economia di fonda. La mia previsione è quella dei miei colleghi, generalmente, allora, crescita più lenta, un po' più di disoccupazione, allora, l'inflazione che scende in maniera costante, ma non veloce, e se, se, se, se, se, se l'economia si comporta secondo il nostro pronostico, non sarà appropriato tagliare i tassi quest'anno, ma noi continueremo a vedere i dati e prenderemo le nostre decisioni. Simon Irinovich with The Economist, I may I ask a, a further question about the language around ongoing increases? Uh, that of course implies at least two. Allora, domanda su ongoing, continui aumenti e due aumenti. Allora, il mercato dei futures dice ancora un aumento e voi dite due? Non oh, No, non mi preoccupa. Questa divergenza Allora, il mercato pensa che l'inflazione scenderà più velocemente. Lui non ci crede e la nostra previsione. La nostra visione è continua, crescita moderata, un po' più di disoccupazione, ma non recessione. E Noi pensiamo che forse l'inflazione possa scendere sul 3-3,5% quest'anno, ma i mercati pensano sarà più veloce. Dobbiamo vedere. E noi abbiamo un altro pronostico. <ride> Gianna mi sembra quasi una, una sfida tra eh, la Fed, Powell e i mercati, ti leggo anche un paio di messaggi se vuoi rispondere agli amici che ci stanno Prego. scrivendo e che ringrazio, allora perché scrive Mirko e chiede perché su queste parole da Falco il mercato reagisce almeno per ora? Positivamente, perché effettivamente adesso abbiamo una situazione di, da segnale da semaforo verde in, in America. Allora, sì. perché Paolo è così duro e i mercati sì, sì. stanno reagendo bene? Ma io credo che, effettivamente, ossia, lui introduce, innanzitutto, lui dice una cosa molto importante. Lui dice: Guarda, io non ti stendo qui e noi sfonderemo in maniera certa il tetto del 5, il 4%, ok? Andremo al 5, lì ci vanno. Okay. Però io non vi dico qui che andremo al 5,5 o al 6 per il momento. Prima piccolo sollievo. Secondo punto molto importante è che lui dice guardate c'è una buona possibilità che non ci sarà una recessione. Il mercato funziona in modo binario, recessione o non recessione. Sa, ci può anche essere una crescita più lenta, una riduzione degli utili, però non c'è una recessione economica. Questo è il secondo punto. Questo è un Powell che da un lato cerca di essere, per vedere che sono determinati, ma dall'altro cerca di allontanare lo spauracchio di una grossa crisi economica e che noi ci si trovi sull'orlo del baratro. Certo. Io continuo a dire da tempo che non siamo sull'orlo del baratro e mi vogliono mandare al confino di polizia. Allora io ho avuto ragione alla fine, Tigress ha avuto ragione. Powell pure dice, guardate, non sarà una crescita boom per niente però forse, forse riusciremo a scongiurare il peggio. Mm -hmm. Allora, poi um, un altro amico scrive: è possibile che Biden, in vista delle prossime elezioni, non consentirà alla Fed di andare in recessione per arrivare al 2% di inflazione? Beh, allora, questo, questo è un punto molto importante. È esatto, è una separazione. esatto. Ed è, la, ed è proprio un, un issue proprio costituzionale, penso che ossia la struttura dello Stato, la costituente, diciamo, economica e politica statunitense. È, è molto importante che Powell si mantenga indipendente. Eh sì, eh sì. Molto, molto, qua c'è la separazione dei poteri, ossia Biden non può a questo punto chiamare Powell e dire ma la vuoi smettere, ma non alzare i tassi. Qui succede il finimondo. Ma che sei, sei fuori di cranio, sei fuori di testa? No, questo venisse fuori, Biden è spacciato, Biden no, no, è già abbastanza Assolutamente. bisogna fare molta attenzione, independence of the central bank, l'indipendenza della banca centrale è un principio oramai negli Stati Uniti dagli anni 60. Assolutamente questo è importante ricordarlo e poi c'è Fabio che ti chiede come vedi il cambio euro dollaro eh, io l'ho già inquadrato se vuoi dire la tua in questo momento vediamo l'euro che continua a salire nei confronti del dollaro sì. avanza dell'1,14 il cambio è 1,0987 abbiamo già rimarcato ma sì. insomma non è notizia sì, di oggi sì, come ma... il dollaro eh, dopo un bel periodo di potenziamento e di super dollaro sì, sì, adesso sì, sì. stia cedendo il passo sempre di più all'euro. Ma io credo che effettivamente questo è euro forte più che dollaro debole, ricordiamoci domani c'è un'altra riunione importante che è quella della Banca Centrale Europea dalla quale noi sentiamo diverse voci che dicono qui bisogna tornare quasi allo stalinismo, alla presa di potere, 50 punti base, una volta, due volte, forse tre volte, allora, dunque una politica molto più aggressiva che poi non si sa dove vada a finire, ricordiamoci un altro fatto che qui c'è un'economia dell'eurozona, io stesso ne fui testimone quando andai in Europa adesso che la prima cosa che mi chiese Valentina fu che ti pensi dell'economia europea e dici migliora perché non ho freddo perché c'è il gas è Tutto certo, certo. quella fu, fu la prova del 9 fatto che non stavo gelando e dunque chiaramente secondo me c'è anche lì in Europa speranza di dire sì forse non ci sarà una recessione questi aumentano i tassi e gli Stati Uniti se in fin dei conti sì, abbiamo visto quello che faranno ma c'è ancora dello spazio da parte della BSE e forse un futuro più roseo per loro zona di quello che si prevedesse potessero attirare dei flussi di fondi anche da parte delle banche centrali che non scaricheranno, certo. si tolgono come principale voluta di riserva ma faranno forse una repertizione più uguale assolutamente io sono una persona, sono una persona molto onesta io me la sono presa sul pugno perché io vedevo un dollaro più forte sono estremamente onesta facevo c'è trading e non sono infallibile però devo ah dire beh. che sono sorpreso dalla forza dell'euro questa è euro strength non è eh, sì grande. no no no, esatto è l'euro forte e non il dollaro certo uh, insomma prima era il è contrario un dollaro un po' più debole ma il più che altro è un euro dove la gente dice perché l'euro cos'è l'euro Europa cos'è il terzo uomo come nel famoso film di Orson Welles <ride> nel, viene, viene nel dopoguerra esatto. c'è la Cina, c'è gli USA e poi c'è The third man L'Europa è il third man a questo punto. Se il third man dà anche qualche timido sintomo di risveglio, questo ha un impatto al margine molto forte. Beh, non dimentichiamoci: Praticamente... sì, dimmi, dimmi, perdonami. No, se l'America aumenta la crescita a 0,2, la gente sbadiglia. Se l'Europa passa da una situazione in bilico a 0,2, 0,1 che abbiamo visto adesso per l'eurozona, sebbene fosse in gran parte causato questo dalla crescita irlandese tramite i vari Google Alphabet che sono creati lì, allora c'è questo impatto sul delta che è fortissimo, questa è un'equazione differenziale dove il delta aumenta in maniera vertiginosa, uh -huh. c'è questo impatto al margine molto forte che non c'è in una situazione invece dove uno già presume non ci sarà una forte recessione. Certo, se vogliamo metterci anche della poesia nel raccontare la finanza, un po' il tema dell'euro che sembra quasi, come dire, pavoneggiarsi allo specchio adesso che mm. la, la Banca Centrale Europea ovviamente dà meno liquidità al mercato, l'euro diventa più prezioso, no? potremmo definirlo esatto. così, e, e quindi acquista valore, sappiamo per la, esatto. eh, per la legge, domanda offerta, insomma eh, se c'è meno euro in circolazione... Eh, si vuole, ci si vuole accaparrare quello che c'è in circolazione e quindi si è disposti a pagare di più e quindi acquista valore, giusto per, per ecco. famoso, la famosa money supply, la massa monetaria, esatto, questo esattamente. È esattamente. Questo, è, questo è estremamente importante. No, io credo che il vero punto tu hai assolutamente ragione. E poi c'è il fatto che, diciamo, quattro mesi fa tutti vedevano un Putin alle porte di Roma, praticamente. Veramente scenario del 18 aprile e invece a questo punto sembra non così, visto che rischio Ucraina sempre molto alto, è un aumento contenuto, e in più un'Eurozona che si risveglia dal punto di vista della manifattura, per esempio, che è molto importante dal punto di vista della manifattura, che si risveglia dal punto di vista del consumo, e ricordiamoci che nella zona euro c'è un fattore molto importante, che è un fattore strutturale a lungo termine a questo punto, sì, sì. ossia che, che i stipendi salgono perché c'è una specie di diminuzione della forza lavoro, Vediamo gli stessi impulsi, i stessi, stessi, stessi fattori che vediamo negli Stati Uniti e c'è una disoccupazione molto bassa. Noi siamo zona euro al 6,6%, dunque vuol dire che in termini storici siamo un record dell'occupazione, bassa disoccupazione, stato assistenziale che funziona, prezzo del gas che scende, necessità da parte degli Stati di finanziare queste grosse sovvenzioni tra il cap sul gas a 180 euro, price spot sul gas cos'è quello chiaramente sul mercato di Amsterdam, i futures, e allora altre provviste di gas o energia tramite LNG e tramite altri altre ponti. Io non dico che il problema sia assolutamente risolto, stiamo passando in Europa da una situazione molto rischiosa a una situazione di medio normale rischio, un po' più del normale, però c'è una normalizzazione almeno per il breve termine e dunque quando avvengono questi fenomeni che si passa dal very high risk al rischio che è ancora elevato, ma un po' più basso, la differenza marginale non è lineare, è un processo non lineare che uh -huh. scatta questo miglioramento. Io lo vedevo sui mercati, lo vedevo per esempio, una cosa molto interessante, ma lo più ragazzo, vedevamo società, per esempio, molto importante, che stavano per fallire, però non fallivano e c'era in quel momento in cui non c'era il fallimento che il prezzo delle obbligazioni saliva del 30%. Non voleva dire che l'azienda fosse forte finanziariamente, ma non era fallita. Dunque siamo in processi binari, questa è la classica reazione del processo binario. Stai per fallire, non fallisci, scatta. Okay, Questo è quello che è chiaro. successo. Allora intanto la conferenza stampa di Jerome Powell è terminata, eh, sempre insomma puntuale anche il termine sì, sì. intanto il Dow Jones guadagna lo 0,05, l'S&P 500 lo 0,98, il Nasdaq l'1,79 quindi come già detto poco fa insomma almeno per ora la reazione dei mercati è positiva questa sì. è l'euro contro il dollaro 1,07 in progresso 1,09,79. Il cambio giusto per riassumere un po' eh, quello che è emerso questa sera prima di salutarci, eh, i punti chiave sì. in realtà uno su tutti c'è cioè ancora molto da fare, continueremo per questo, in questo percorso l'inflazione è molto Alta, non possiamo rilassarci, non possiamo allentare la morsa. Faremo tutto il necessario mm. per raggiungere i nostri obiettivi. Il 2% lo ricordiamo, il target. E soft landing, nel senso che Powell dice che po no, è difficile, la situazione è ancora difficile, ma ce la potremo fare e potremmo sì, anche arrivare sì. al 2% senza un eccessivo declino economico. Non ha, eh, ipotizzato una recessione, ha parlato non ha no. nascosto la situazione difficile, lo ricordiamo no. ha parlato di un rallentamento economico ma non sì, di una recessione e non è il momento di fare pause altro aspetto, esatto. e poi c'è questo ecco forse la parola ancora più chiave marzo il mese di marzo come eh, come dire ehm, momento di riflessione effettiva cioè che darà indicazioni e input più, eh, più incisive mm. per il prosieguo o meno di questa di questa politica da falco eh, ecco ho riassunto uh, ongoing l'altra parola esatto, Ma io esatto. A io a questo questo non è un, un Powell che dice guardate non faremo più aumenti di tassi, non no, è un Powell che dice l'abbiamo fatta franca qui, chiaramente abbiamo battuto l'inflazione e messa messo a una causa. assolutamente no. Dice abbiamo fatto dei progressi, non tutti i settori hanno reagito come noi ci si aspettasse, forse siamo non troppo lontani da questo momento quando avremo anche alla disinflazione su altri settori, non ve lo posso garantire. Io credo, dice Paolo, che si possa forse fare qualcosa per esempio su non so non arrivare al nostro risultato senza eccessivo declino economico, ma no. Ricordiamoci, questo è un Paolo che vuole aumentare i tassi. Siamo a 4,75 come top. A questo punto lo fa ancora una volta. Abbiamo sbagliato al famoso MAC3. Noi diciamo sempre ci saremo al MAC3. MAC1 era 3,3% 3%, 3% MAC2 era il 4%, e il MAC3 che noi fumo i primi a profetizzare o a esserci vicini era il 5%. Adesso lui dice: Poi non so come andrà a finire perché l'inflazione è estremamente difficile da prevedersi. Certo. certo è che il mercato a questo punto dice: Guarda, questo al 6% forse non ci va. Non c'è più questo spauracchio, cominciamo a scorgere qui forse una timida fine, discontinua, difficile da fare un grafico, ma qualcosa forse ci stiamo arrivando, ma ricordiamoci che qui l'inflazione è sempre in agguato, estremamente difficile da prevedersi, non è facile perché sono servizi, migliaia di imprese, milioni di imprese, non possiamo ricollegare il tutto semplicemente al prezzo del petrolio. Cosa più interessante in tutto questo contesto inflattivo è che il prezzo del petrolio è sceso, ma che in Europa, ne parliamo forse domani, Eurozona, abbiamo certo. sempre un cordo, 5,2%. Dunque qui l'equazione è cambiata. Assolutamente sì, ne parleremo domani, hai detto bene Jean, perché domani si ripropone la coppia Donghi-Ergas per la Banca Centrale Europea sì. e, e peraltro arrivano anche complimenti per te Jean, eh, Grazie, anche i nostri amici. Gentile. Dicono bravo, Gianerga, se è vero, eh, anche perché insomma, trasformi, al di là di aiutarci a capire eh, quelle che mm. sono le sfumature nella voce di Powell e domani farai la stessa cosa per eh, Christine Lagarde, eh, insomma rendi la conferenza stampa proprio più vissuta, quindi anche più più bello gentile, ascoltarla così gentile. io ringrazio gli ascoltatori ecco e domani appunto diciamo torniamo io e Gian Ergas e anche con altri ospiti a partire dalle 14 per la banca centrale europea Gianna intanto grazie ti lascio alla tua giornata che sarà decisamente intensa e a domani sì, sì. sempre qui insomma Sì, certo. benissimo okay. ci scrivono grazie complimenti grazie per la precisa informazione grazie ci mancherebbe speriamo sempre di Prego. fare il meglio che possiamo ecco Grazie Gian, davvero. Buona, buon lavoro e a domani sempre sulle Fonti TV. Eh, certo. Domani, certo. appunto, al di là del nostro palinsesto consueto, alle 14 torneremo con la Banca Centrale Europea. Stessa cosa, seguiremo tutti gli step per capire che cosa accadrà. Le attese parlano di 50 punti base di rialzo, quindi una politica più aggressiva. Ma non dimentichiamoci che la Banca Centrale Europea è partita dopo con il rialzo dei tassi e soprattutto l'inflazione in Europa è più alta nonostante si sia raffreddata e l'economia è un po' più rallentata, insomma c'è più varietà mettiamola così nell'economia europea rispetto a quella americana, anche se poi per certe cose le situazioni sono similari anche perché c'è sempre questa guerra russa ucraina che è la spada di Damocle del momento, finché il conflitto non andrà a terminare purtroppo dobbiamo mettere in conto questi, questi scossoni io vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi dall'inizio alla fine siete stati tantissimi grazie ancora anche roberto dino che scrivono ringrazio francesco di bitetto in regia e ci ringrazia naturalmente anche francesco non lo potete sentire ma riporto il suo grazie e a domani sulle fonti tv seguiteci sui social iscrivetevi al nostro canale youtube così avrete tutte le notifiche del caso buon proseguimento di serata